oggi ci occupiamo di risolvere insieme l'esercizio numero 2 del laboratorio numero 5 allora partiamo da qua da eclipse come vedete la situazione eh, in cui mi ritrovo è già eh, semplificata in qualche modo perché ho già creato i vari packages che eh, sono quelli necessari per rispettare i pattern che utilizzeremo quindi mvc qua c'è il controller abbiamo il modello Utilizzeremo il pattern DAO e qua eh, c'è già la classe anagramma DAO. La situazione iniziale diciamo che è quasi quella eh, di partenza, solo c'è già l'interfaccia grafica fatta, però ovviamente se noi cerchiamo di calcolare degli anagrammi non otterremo né degli anagrammi corretti né eh, gli anagrammi errati. Reset anche, no, non funziona ancora. Partiamo a dare vita a questa questa interfaccia. Io partirei da anagramma DAO che ha un solo metodo, isCorrect, che si occupa di verificare se una determinata stringa sia contenuta nel dizionario o meno. Abbiamo un solo parametro che è anagramma e che indica la parola da ricercare nel dizionario. Return ovviamente ritorniamo vero o falso, vero ovviamente se la, eh, ciò che stiamo ricercando è presente nel dizionario. Iniziamo da qua scrivendo l'SQL che ci serve: select nome, rom, parola, where, well, nome, non lo sappiamo ancora. E facciamo così per evitare SQL injection. Eh, ovviamente, magari prima di eh, procedere, possiamo, eh, questo è il, il database parola possiamo lanciare la query per verificare che almeno, anche se è semplice, eh, questa nostra stringa di risultati sperati se noi scriviamo eta, rammiamo, otteniamo effettivamente eh, eta se scriviamo una parola a caso non otteniamo nulla, però questo ci conforta perché significa che fino a qua almeno ci siamo arrivati ci servirà un boolean in cui andremo a mettere il risultato allora, apriamo la connessione, qua ci sono tutti quei passi da fare molto standard, io per la connessione utilizzo un metodo, un, una classe di bconnect che mi sono creato, getConnection, molto semplice, l'avrete già fatto, bconnect, eccola qua, semplicemente va a utilizzare il metodo getConnection del driver manager con la stringa che mi sono definito eh, qua sopra, questo per centralizzare il tutto e quindi abbiamo tutto quello che riguarda la connessione in un singolo punto e quindi evitiamo anche di scriverci la stringa beh in questo caso c'è solo un metodo quindi non fa molto differenza però comunque evitiamo di scriverci la stringa url 20 volte e poi comunque è sempre bene avere tutto in un punto solo in modo che se vogliamo modificare qualcosa eh, troviamo tutto qua lasciamo gestire l'eccezione al chiamante e quindi dovremmo utilizzare un try catch molto bene fino a qua ci siamo prepare st utilizziamo la connessione prepare e gli passiamo SQL che è la stringa che ci siamo definiti vogliamo evitare SQL injection quindi usiamo il metodo setString parametro iniziale 1 perché abbiamo solo questo e ciò che andremo a scrivere è Anagramma, la parola che ci viene data. Allora salviamoci il nostro risultato. Result set res uguale st. execute. Execute. Uh, Esecute. Proviamo a Eccolo. Execute query. Uh, e poi adesso dobbiamo utilizzare dobbiamo pensare un attimino perché fino adesso è stato tutto molto macchinoso allora dovremmo restituire il vero se troviamo eh, se anagramma è presente nel dizionario e sarà presente ovviamente solo una volta se è presente altrimenti non sarà presente quindi è sufficiente scrivere rest.next se troviamo qualcosa nel dizionario allora vado a dire che la parola è presente quindi resalto sarà true se non troviamo nulla allora il result sarà uguale a forse chiudiamo la connessione, questo sarebbe da fare all'inizio per evitare di dimenticarsi e ritorniamo il nostro risultato ok, direi che il DAO potrebbe già essere concluso qua per evitare di scrivere troppo codice e non testare mai nulla mi sono creato una classe di test molto semplice in cui eh, nella prima parte vado a testare il DAO, il suo corretto funzionamento, quindi mi creo un oggetto anagramma DAO molto semplicemente eh, poi mi chiedo se iscodec di ciao, e quindi se ciao è nel dizionario, e così spero che sia, vedrò comparire ciao nel dizionario, altrimenti avrò eh, vedrò comparire la scritta errore, e eh, analogamente se cerco il score di questa parola inventata spero di vedere questa parola non è nel dizionario altrimenti mi verrà scritto errore. questo è giusto per provare se tutto funziona possiamo fare il run di tutto ciò ciao nel dizionario questa parola inventata non è nel dizionario quindi diciamo che fino a qua ci siamo arrivati ora possiamo passare direi a implementare il nostro il nostro modello per prima cosa io ho già scritto qua alcuni metodi che ci serviranno quello che vogliamo che eh, venga fatto è sicuramente calcolare gli anagrammi questo primo metodo calcolo anagrammi si occupa di preparare la ricorsione per ottenere il set di anagrammi, quindi più che altro prepararla abbiamo una parola che è la parola di cui vogliamo eh, trovare gli anagrammi il e vogliamo ritornare il set di anagrammi questo calcolo anagrammi che è, una, è un Metodo pubblico perché appunto è colui che vedremo dall'esterno, in realtà è una, è una sorta di funzione wrapper che si occupa di creare il livello zero eh, della, della ricorsione, potremmo dire. Quindi, set string anagrammi, new hash set, questa è la mia scelta. Ok, string ci serve una soluzione parziale però al momento non abbiamo uh, nulla in mano e quindi non avendo nulla in mano siamo obbligati a inserire una stringa vuota uh, possiamo finalmente iniziare la ricorsione quindi chiamiamo calcolo che è la vera, la vera, il vero metodo diciamo, uh, ricorsivo il metodo privato che si occuperà di calcolare la ricorsione a cui dobbiamo passare eh, come prima cosa la soluzione parziale, quindi in questo caso la stringa vuota. Poi parola, che è la parola di cui cerchiamo gli anagrammi, il livello di ricorsione livello 0. E anagrammi, che sarà il set dove andremo a inserire tutti gli anagrammi. Eh, ritorniamo, anagrammi, anagrammi. Ok. Abbiamo preparato la ricorsione. Ora, prima di passare alla funzione calcola, vera e propria, passo a questa funzione qua charcounter, questo metodo charcounter privato anche lui che eh, permette di ottenere il numero di volte in cui un carattere appare in una stringa. Ah, ha eh, due parametri string che è la stringa in cui si effettua la ricerca e c che è il carattere che si ricerca eh, si ritorna l'intero corrispondente al numero di volte in cui c appare in string molto semplicemente facendo un esempio se noi Uh, volessimo chiamassimo charcounter counter con eta e uh, e ritorneremo, avremo come valore di ritorno 1, perché e compare una volta in eta uh, questo ci servirà perché uh, gli anagrammi ovviamente sono composti dalle stesse lettere uh, della parola di partenza, però non me lo corretto, o meglio uh, l'anagramma di eta Potrebbe essere ATE, ma sicuramente non EEE, e, e. quindi il numero di occorrenze delle lettere è importante. Allora, dopo poi vedremo meglio anche come, eh, come mai questa funzione, questo metodo ci serve così tanto. Per ora possiamo limitarci a implementarlo. Diciamo che non vi siede qua la complessità nell'esercizio, però comunque eh, dobbiamo farlo perché è essenziale avere qualcosa che ci conti le occorrenze di un carattere in una parola facciamo un ciclo for e ovviamente se string.char at i è proprio il carattere in questione incrementiamo count e ritorneremo non zero ma count nulla da aggiungere direi che questo metodo è già completato possiamo invece andare ora al cuore probabilmente di questo laboratorio la funzione calcola la funzione calcola è la vera e propria funzione ricorsiva quindi conviene come sempre partire dalla fine fa un po' ridere però è così perché dobbiamo avere ben in testa dove vogliamo arrivare perché vogliamo evitare che eh, la ricorsione sia infinita quindi eh, sicuramente scenderemo, scenderemo, scenderemo nell'albero della ricorsione ci creeremo soluzioni via via più grosse fino ad arrivare a una soluzione che eh, ha la dimensione identica a quella del, dell'anagramma eh, della parola di partenza Pardon. quindi se la parola di partenza era eta sappiamo che avremo una soluzione quando la parola finale, quella, la soluzione parziale, avrà la dimensione 3 è molto importante avere bene in testa dove ci fermiamo perché eh, vogliamo appunto evitare che la ricorsione vada vada vada all'infinito senza poi mai tornare indietro quindi eh, passo che cosa deve essere Guarda uguale parola punto, lenta questa sarà la nostra conduzio, la condizione di terminazione anagrammi punto possiamo aggiungere la soluzione parziale che non sarà più in realtà parziale perché sarà una soluzione definitiva e qua diciamo che sappiamo come agire se non siamo ancora arrivati alla fine dobbiamo costruirci la nostra soluzione e quello che verrebbe da scrivere è qualcosa di questo tipo partiamo da int i a 0 fino a più, più. cos'è che potremmo fare? potremmo scrivere parziale più uguale parola punto, cioè, e aggiungiamo in parziale una lettera richiamiamo la funzione ricorsiva con parziale che sarà già aggiornato parola ovviamente passo più 1 perché scendiamo nella ricorsione e anagrammi Ce lo dobbiamo portare dietro perché poi è lì che eh, inseriremo tutti i risultati tornando indietro dovremo togliere eh, la lettera che ci avevamo aggiunto perché andremo a visitare un'altra parte dell'albero parziale, punto, possiamo farlo in questo modo substring, ci serve tutta la stringa di prima a parte l'ultima eh, lettera che avevamo aggiunto e così potrebbe sembrare che tutto funzioni, però incappiamo nell'errore che ci dicevamo prima. Ovvero, in questo modo, se noi non facciamo nessun tipo di controllo, otterremo un anagramma che non è un anagramma di fatto, no? non che sia errato, proprio non lo è, perché eh, la parola eta, noi chiediamo di calcolarci tutti gli anagrammi e vedremo comparire ad esempio eee, ttt, delle cose che appunto non, non hanno alcun significato. E tutto ciò perché non abbiamo implementato ancora la logica che ci permette davvero di capire quali sono gli anagrammi. Allora qua ci torna utile il metodo che abbiamo creato prima, char counter. Char -counter. Prima lo chiamiamo con parziale parziale di parola.charAtE. Molto bene. Qua deve essere minore di char charCounter lo chiamiamo su parola, parola at, sempre egli ovviamente sistemiamo le parentesi in modo opportuno indentiamo in modo corretto e così invece dovremmo ottenere il comportamento desiderato perché eh, ad esempio appunto sempre la parola eta e noi ci chiediamo quante occorrenze ci sono di e Qua avremo eta, e qua avremo e, ci verrà detto una. Nella nostra nella soluzione parziale potremmo già avere un e, e quindi dobbiamo essere sicuri che le occorrenze, eh, ad esempio di e, non siano superiori di quelle che eh, ci sono in, in parola. Ovviamente se abbiamo già e nella soluzione parziale non vogliamo aggiungerne un altro, e questo è questo, è ciò che implementa questa logica. Eh, due parole solo sulla ricorsione aggiuntive. Abbiamo eh, imparato che è, è uno strumento super, super utile perché in poche, in poche righe riusciamo a ottenere dei, dei buonissimi risultati. Però bisogna sempre ricordare innanzitutto che dobbiamo saper gestire bene eh, la funzione perché non è, non è banale. Eh, dobbiamo sapere dove andiamo a, a terminare e soprattutto dobbiamo anche capire che non è perché non c'è una diretta correlazione tra numero di righe che scriviamo e eh, numero di conti se vogliamo dire, chiamarli così eh, in modo un po' inopportuno che fa il nostro, eh, il nostro calcolatore noi scriviamo poche righe però è possibile che il numero di conti che generiamo eh, sia davvero alto pensiamo a una parola di 10 caratteri ovviamente questa funzione calcola sarà richiamata molte molte volte eh, e quindi dobbiamo essere sostanzialmente consapevoli di ciò, che, di ciò che facciamo e degli strumenti che stiamo utilizzando eh, ci siamo io direi che abbiamo implementato quasi tutto quello che ci manca è semplicemente questo eh, metodo isCorrect che si occupa di verificare la correttezza dell'anagramma però eh, in sostanza deleghiamo eh, a DAO e quindi ci possiamo creare qua un oggetto. Anagramma. Dow. Anagramma. Dow. di Anagramma. Dow. Ok. E qua semplicemente andremo a scrivere. Anagramma. Dow. Punto. is collect di che cosa? di Anagram. Ok. E anche il nostro modello, che è la parte più sostanziosa direi, del, del laboratorio, è terminato. Per evitare di nuovo di andare a scrivere un sacco di roba e non verificare mai nulla, eh, vi andiamo a utilizzare la classe test e andiamo a testare eh, non solo più il DAO che eh, si spera funzioni perché funzionava prima e non l'abbiamo modificato anche il, il nostro modello le due cose sono indipendenti quindi eh, il funzionamento di uno ovviamente non va a pregiudicare quello dell'altro ed è proprio quello che vogliamo andiamo, mi sono creato un piccolo un oggetto e ho chiamato uh, ho utilizzato il metodo calcolo anagrammi dieta e dire ad esempio possiamo vedere cosa succede Ok. e a parte queste prime due righe otteniamo qua tutti gli anagrammi direi che sono corretti e eh, dietro ovviamente avendo tre eh, lettere tutte diverse avremo 3 per 2, 6 possibili anagrammi R invece contiene due lettere uguali quindi il numero di anagrammi sarà eh, minore però direi che tutto funziona a questo punto dobbiamo andare ad implementare l'ultima parte, che è quella che corrisponde al nostro controllore. Abbiamo due metodi, eh, Ducalcola e Dureset. Allora, il metodo Ducalcola semplicemente si occupa di far apprendere i risultati del calcolo degli anagrammi nella nostra interfaccia grafica. Utilizzeremo una stringa, parola, eh, txt, andiamo a la nostra interfaccia nel caso eh, ci fosse già stato qualcosa anche in texti errati punto .clear ok ok adesso possiamo prendere la nostra parola che l'utente avrà inserito textiparola.get text potremmo fare un minimo di controllo su ciò che l'utente ha inserito ad esempio questo lo aggiungiamo, non era richiesto però eh, direi che può essere utile poi ci sono mille modi di implementare ciò potremmo pensare di scrivere qualcosa come ce la posso fare se è più corta di 2 già non ha senso che noi andiamo a calcolarci degli anagrammi quindi parola inserita troppo corta possiamo anche decidere di fare la stessa cosa su txt errati, ma ciò non è nulla di essenziale return, ok nel caso invece la parola e questo diciamo che è un po' più importante forse sia troppo lunga e qua direi se è più lunga di 8 caratteri ad esempio facciamo qualcosa del tutto simile anche perché più di 8 caratteri significa un sacco di possibili anagrammi e quindi anche il tempo di calcolo sarà inizia a diventare importante e quindi possiamo gestirlo in questo modo molto semplice poi qua ci possiamo davvero spezzare ok fatto ciò Possiamo andare a calcolarci i nostri anagrammi. Quindi tis.model.calcola anagrammi. Parola. Ok. A questo punto è sufficiente anagramma. Anagrammi. E possiamo su tutti i tipi anagrammi che abbiamo ottenuto se is.mode.is correct di anagramma se il nostro anagramma è corretto andremo ad aggiungerlo i txt corretti e quindi append text eh, anagramma ci aggiungiamo una capo ok e altrimenti ovviamente andremo a inserirlo inervati ok e qua direi che possiamo direttamente fare copy and call anche se il copy and call è la cosa più pericolosa del mondo ok ci siamo per quanto riguarda invece il metodo 2.7 qua abbiamo davvero poco da eh, da fare possiamo fare il clear tisti corretti txt errati.clear ok e poi ci mancava anche tisti parola txt parola.clear ok ora in teoria abbiamo implementato tutto quindi potremmo andare nel nostro main la as job application eta, calcolo anagrammi otteniamo quelli corretti otteniamo quelli errati, possiamo fare il reset e questo è ciò che ci aspettavamo se noi inseriamo qualcosa di troppo corto parola inserita troppo corto se noi inseriamo una parola troppo lunga parola inserita troppo lunga invece nei casi intermedi il tutto funziona io direi che eh, abbiamo terminato Uh, e quindi possiamo salutarci, ciao ciao